A Castellamonte, Curnier e Lanzo sono entrati in funzione tre nuovi bike box realizzati nell'ambito del progetto parcheggi di interscambio per la mobilità ciclabile della città metropolitana di Torino. I bike box e il servizio che assicurano i ciclisti sono stati presentati dai sindaci di Castellamonte, Curnier e Lanzo, Pasquale Mazza, Giovanna Cresto e Fabrizio Vottero Bernardina possono essere utilizzati liberamente e senza costi e chiusi mediante un lucchetto personale. Nel corso della conferenza stampa è stato anche presentato il servizio di car sharing 5 che la società 5T sta sperimentando a Castellamonte, Lanzo e Cournier. Beppe Pezzetto, neopresidente del Consorzio 5T parte una sperimentazione in tre comuni che sono poi testate di altrettante vallate è importante per capire nei territori a domanda debole come risponde l'utenza? Sì, sicuramente questo è un importante progetto pilota che serve proprio per andare a capire come si riesce in qualche modo a supportare anche realtà che sono pedemontane o, o montane nel cambiamento di paradigma della mobilità che deve sempre essere più sostenibile. 5T ha altresì la fortuna di avere anche una storicità importante nella raccolta delle informazioni e nella digitalizzazione della mobilità, e quindi credo che questi risultati saranno importanti non solo per questo territorio, ma anche poi per l'espansione in territori più ampi. Eh, I concittadini di Castellamonte cambieranno nei prossimi anni il loro modo di muoversi? Beh, immagino di sì, immagino di sì, noi faremo di tutto per promuovere questo tipo di mobilità, che è un tipo di mobilità assolutamente sostenibile e dal punto di vista economico e dal punto di vista ambientale, che poi è l'obiettivo principale di quello che è il piano urbano della mobilità sostenibile, che Città Metropolitana ha sapientemente già eh, approvato e, Ehm, assieme agli amministratori, assieme a, a tutti coloro che eh, sono attori di questo, su questo tema, eh, andrà a far evolvere nel corso, nel corso del tempo perché è evidente che il piano non è un piano statico ma è un piano dinamico. Che cosa si aspetta dunque la città di Curnie da questo nuovo servizio, queste nuove opportunità offerte ai cittadini? Beh, sicuramente che eh, i cittadini, soprattutto coloro che eh, magari per problemi economici eh, non hanno la possibilità al momento di avere eh, un'auto privata, un'auto familiare, possano effettivamente comunque avere un mezzo per spostarsi sul territorio. Quindi questo è uno dei primi, ehm, delle prime finalità che vorremmo perseguire, soprattutto a livello sociale. Poi è chiaro che eh, qui interviene tutta la tematica ambientale, quindi eh, l'utilizzo condiviso di un'auto piuttosto che ehm, comunque la, gli spostamenti verso il luogo in cui si trova l'auto in bicicletta vanno a influire in modo importante su quella che è invece la eh, qualità del nostro ambiente. Eh, come amministrazione abbiamo da subito aderito con entusiasmo proprio perché eh, insomma, ci sembrava un progetto eh, da portare avanti assolutamente con convinzione nell'ambito delle eh, politiche ambientali. Anche per Lanzo è un cambiamento di paradigma, un modo diverso di approcciarsi alla mobilità partendo da tre vallate su cui conver che convergono su Lanzo. Certo, sicuramente come abbiamo detto anche prima è un cambio di mentalità, non semplice ma noi vogliamo provarci, vogliamo dare un'opportunità a Lanzo ma a tutte le vallate che eh, si estendono da Lanzo in su, quindi dare una voce, un'opportunità in più ai, nostri, ai cittadini del nostro territorio e per raggiungere la città e altre vallate, come tra l'altro abbiamo avuto la possibilità di collaborare in questo progetto, quindi poter conoscere altri territori e confrontarci e interfacciarci tra di noi.